Kim Kardashian, pazza per le sue sorelle niente gelosia. In queste settimane, casa Kardashian deve essere uno dei luoghi più felici della Terra. Secondo tutto il gossip del caso, infatti, Kylie e Jenner, Chloe e Kim starebbero aspettando tre splendidi bambini, sebbene ognuna a modo suo. A quanto pare, Kim. Già madre di North e Sen West, è la più eccitata di tutte. E non prova gelosia per le sorelle che hanno ancora la possibilità di rimanere incinta. Kim Kardashian è piena di gioia. Durante la gravidanza in cui aspettava Sam, i dottori avevano fatto capire a Kim Kardashian che quella, per lei, avrebbe dovuto essere l'ultima, un ulteriore tentativo avrebbe messo in pericolo sia lei che il futuro bambino. Nonostante la notizia abbia portato un grande dolore nel suo cuore, Kim non si è data per vinta, e adesso aspetta un terzo figlio attraverso una madre surrogata. A quanto pare però questa difficoltà non ha ostacolato il meraviglioso rapporto che intercorre tra le sorelle più ricche e popolari del mondo, tutt'altro, non sono mai state così felici l'una per l'altra. Secondo un prezioso informatore del People, infatti, Pare che le Kardashian vivano questo momento di grande importanza con serenità e armonia. Non c'è gelosia tra loro, assolutamente. Nessuna di loro è preoccupata che una sorella rubi all'altra le luci della ribalta, non sono fatte così. E nonostante i mille progetti che popolano le loro giornate, le Kardashian sono concentrate solo su una cosa. La più importante, le sorelle sono concentrate sui bambini. Tutte, proprio tutte, sono estremamente felici per quello che sta succedendo in questo periodo. 20 di novità per le Kardashian Jenner. Nel corso del trailer del reality show di Kim, al passo con i Kardashian, la bella socialite conferma la notizia dell'arrivo del terzo figlio attraverso un facetime con Chloe. Che cosa succede tutte le volte che dico indovina un po'? Domanda Kim, ma la sorellona ha già la riposta pronta, i casi sono due, o sei incinta oppure qualcuno è incinta. E a questo punto arriva la grande rivelazione che, finalmente… Conferma mesi e mesi di rumor sossessionati, avremo un bambino. Sembra che Chloe sia incinta di circa 4 mesi. Secondo Luz Wakely, infatti, la bella regina della Kardashian fashion avrebbe coronato il suo sogno d'amore con Tristan Thompson, 26 anni, il suo toy boy e con un po' di fortuna l'uomo dei suoi sogni. Più oscura è invece la faccenda che circonda Kylie e Jenner, secondo i rotokaki, anche lei sarebbe incinta di quattro mesi del suo fidanzatissimo Travis Scott. E avrebbe già fatto incetta di vestitini e accessori per affrontare i primi mesi come la mamma più glamour del mondo.